Dunque, oggi ci occupiamo di uno dei due argomenti di teoria che fanno parte del programma del corso su cui verterà una delle domandine da due punti all'esame. No? In particolare parliamo del sistema di numerazione binario usato dai calcolatori cercando di no, apprendere le cose diciamo, più essenziali, più di base che ci permettano di capire come funziona l'aritmetica dei calcolatori e imparare a fare qualche piccolo calcolino. No? Ehm, ricordiamo che quando parliamo di sistema di numerazione noi siamo già abituati a utilizzare un sistema fin dal, dall'asilo, dalle scuole elementari, che è il sistema in base 10, che è un sistema di numerazione, ci cioè hanno insegnato, posizionale, in cui il valore di una cifra dipende dalla sua posizione. No? Per cui ad esempio... Questo 2 e questo 2 per noi hanno un valore diverso rispettivamente di unità o di centinaia perché si trovano in posizioni diverse all'interno dell'espressione del numero. Questo sistema con cui calcoliamo noi non è l'unico possibile, ma la semantica e il significato di questo sistema si riassume in questa formula in cui dice che il valore di un numero A espresso in una base B vista per la base e questo A è composto da tante cifre a 0, a 1, a 2 a 3, a 4 no? immaginiamo il 252 dell'esempio precedente della slide precedente questo 2 sarebbe a 0 il 5 sarebbe a 1 e l'altro 2 sarebbe a 2 no? noi Scriviamo un numero con una sequenza di cifre. Se chiamiamo queste cifre A con i e gli indici sono posti contando da destra verso sinistra partendo da zero, allora ricaviamo che il valore del numero che stiamo rappresentando non è altro che la somma degli A con i moltiplicati per le potenze della base. Quindi questo A con 0 viene moltiplicato per 10 alla 0, quindi sono unità, due unità. Questo A con 1 viene moltiplicato per 10 alla 1 e quindi sono 5 decine. E questo A con 2 viene moltiplicato per 10 alla seconda e quindi sono due centinaia. Cioè ciò che dà il valore al, al numero è sì il valore della cifra A con i, sia il valore della sua posizione iesima all'interno del numero e la posizione determina una potenza successiva del 10, unità, decine, centinaia, migliaia, eccetera. Okay? Questo è quello che istintivamente sappiamo già fare. Ci hanno insegnato a contare così. E quindi tutto ciò che sappiamo sull'aritmetica dei numeri decimali discende da questa formula. Okay? Abbiamo scelto, ah, qualcuno per noi centinaia di anni fa ha scelto di rappresentare il numero in questa formula e il valore di un numero, il valore vero di un numero, eh, si ricava dalla sua rappresentazione decimale usando questo meccanismo. Ma non c'è nulla che dica che B debba valere 10. Quindi tutta l'informatica binaria, tutta l'aritmetica binaria dei calcolatori è un'informatica in cui abbiamo scelto di mettere B uguale 2. Ok? Vale esattamente lo stesso meccanismo, vale esattamente la stessa formula, l'unica differenza è che le potenze coinvolte saranno potenze del 2 e non più potenze del 10. E di conseguenza le cifre disponibili non saranno più 9 cifre come i numeri dallo 0 al 9. Noi perché abbiamo i numeri dallo 0 al 9? Perché abbiamo 10 valori in totale. Dallo 0 al 9 compreso sono 10 valori, perché dopo il decimo scatta la decina e quindi non ti, servono, non ti servono simboli aggiuntivi oltre a B, simboli diversi. Ecco, nel caso della base 2, le cifre disponibili si riducono a due cifre disponibili che convenzionalmente possiamo chiamare 0 e 1. Okay. quindi l'aritmetica eh, binaria non solo è quella che lavora in base 2 ma è quella che ha bisogno solamente di due simboli chiamiamoli 0 e 1 per poter lavorare e quindi i numeri binari saranno qualcosa del tipo 1 0 1 1 0 1 quindi si scrivono come numeri decimali ma lavorando in base, 10, in base 2 pardon, uno eh, le riconosco dal fatto che ci possono essere solamente 0 e 1 tra le cifre e due, beh, se dovessi leggere quanto vale questo valore, posso applicare la stessa formula di prima. E se io provassi a applicare questa formula a questo numero che ho appena scritto, cosa salta fuori? Beh, innanzitutto il valore di i sulle varie cifre sarebbe 0, 1, 2, 3, 4, 5 dell'indice della sommatoria numeriamo le cifre sempre a partire da 0. Le cifre del numero effettivamente sarebbero gli A con I. E B elevato I a questo punto sarebbero B. B vale 2 B elevato I sarebbero, nel corrispondente di 0, 2 alla 0 che fa 1. Il corrispondente di 1, 2 alla 1 che fa 2 in corrispondenza di i uguale 2, 2 alla 2 che fa 4, siamo sempre 2 alla i, 2 alla terza fa 8, 2 alla quarta fa 16, 2 alla quinta fa 32. Allora cosa mi dice la formuletta? Mi dice, calco, vai, vai, numera le tue cifre, da destra verso sinistra partendo da 0. Vedi quali sono le potenze del 2, della base, corrispondenti alle cifre e poi fai i prodotti cifra per potenza, cifra per potenza. Erano due unità, cinque decine, due centinaia. Qui sono una unità che fa 1, 1 per 1 fa 1. 0 per 2 fa 0, sto moltiplicando la cifra A con I per la, base, per la potenza B con I. Quindi la cifra B con 1 è 0, la, potenza, scusate, la cifra A con 1 è 0, la, cifra, la potenza B alla 1 è 2, 0 per 2 fa 0. Quella successiva con I uguale 2 avrò 1 per 4 che fa 4, 1 per 8 che fa 8, 0 per 16 che fa 0, 1 per 32 che fa 32. Questi numeri vanno sommati perché sono sotto un segno di sommatorie. E il valore totale cosa fa? 32 più 8, 40, 44, 45. Inventandone uno. Quindi, che operazione ho appena fatto? Ho preso un numero che era rappresentato in base 2 e l'ho in qualche modo convertito nello stesso numero rappresentato in base 10. Perché ho fatto dei conticini con la mia aritmetica della base 10. Quando ho scritto che 2 alla quinta è 32, quel 32 lì è un numero già espresso in decimale. Se l'avessi espresso in binario sarebbe 1, 0, 0, 0, 0, il 32. Il numero è sempre lo stesso. No? Se mettessi 45 palline in un sacchetto, quello è il numero. Poi lo posso rappresentare scrivendo 4, 5, posso rappresentarlo scrivendo... 101 101. Se così decido di fare, è mia la scelta della rappresentazione di un valore che è indipendente dal valore vero del numero stesso, che si può poi rappresentare in modi diversi. È un po' come dire, misuriamo la temperatura in Celsius o in Fahrenheit, uso metodi diversi per rappresentarla, ma alla fine è la, stessa, la temperatura è sempre la stessa. Nei calcolatori, ovviamente, è sempre vero B uguale 2 e il meccanismo di lettura, no? di, di, di codifica dei numeri è lo stesso che usiamo in base 10 e di conseguenza vedremo che anche il meccanismo con cui fare i calcoli, l'aritmetica, alla fine sono molto simili a quelli della base 10. Mm? Eh, ma questo è un esempio più semplice di quello che abbiamo già fatto, che ci ricorda appunto, se io vedo un numero espresso in base 2, a volte, a volte quando mi ricordo, lo indichiamo da un piccolo pedice dicendo guarda che questo è in base 2, eh, per sapere qual è il suo valore effettivamente non farò altro che sommare 1 per 2 alla 0 più 0 per 2 alla 1 più 1 per 2 alla 2. Parto sempre da destra ovviamente perché conto da 0 in avanti e mi dà un valore corrispondente in base 10. E quindi se applico questo meccanismo io qua ho provato a mettere una tabellina in cui conto 1, 2, 3, 4, 5 fino a 15 in base 2, oltre che in base 10, no? Queste due colonne di sinistra ci fanno vedere la rappresentazione in base 2 dei primi numeri interi. E non c'è nulla di, di speciale, cioè prendiamo in uno a caso questo qui, questo qui cos'è? 8 più 2 più 1. Cioè, alla fine, soprattutto quando ho i numeri piccoli, le potenze del 2 le vedo a occhio, no? Quali sono? Su 4 bit le potenze di 2 saranno 1, 2, 3, 4 e 8 e quindi qua io vedo che ho ovviamente nella sommatoria ciò che conta è dove ci sono gli uni perché dove ci sono gli zeri si moltiplica per 0 e quindi non la vado a vedere quindi in pratica se lavoriamo rapidamente questo numero è 8 più 4 più, eh, scuola, 8 più 2 più 1 quest'altro numero è 8 più 4 più 1 cioè il valore della potenza del 2 corrispondente alla posizione in cui si trovano gli uni, le sue cifre pari a 1. Poi, se volete, scrivete la sommatoria per esteso, ma su numeri piccoli no, basta direttamente no, trovare quali sono le potenze e sommarle. Ovviamente, avendo meno cifre disponibili, solo 0 e 1, dovrò aspettarmi che i numeri che scrivo siano più lunghi, cioè vedete che per scrivere 15 mi servono 4 cifre, mentre invece in base 10 me ne basterebbero 2, quindi avrò dei numeri che occupano più spazio sul quaderno, per capirci, a parità di valore, perché uso dei simboli più semplici, simboli più semplici che però all'interno del calcolatore, come vedremo settimana prossima, invece si riescono però a miniaturizzare molto di più che non eventuali cifre decimali. Ehm... Um e infatti ci si abitua abbastanza in fretta no, a, a conoscere e imparare le principali potenze del 2, ma questa tabellina di destra non è che eh, ci, ce la dobbiamo imparare a memoria, no? semplicemente dopo un po' la si usa e la si trova comoda, e in particolare un valore interessante è questo, in cui 2 alla 10 è circa uguale a 1000, con un errore trascurabile del 2%, del 2,4%. Okay? Questo eh, valore lo chiamiamo K, quindi quando sentite parlare di kilobyte, di megabyte, di gigabyte, terabyte, eccetera, eccetera, Si usa un fattore moltiplicativo, chilo, mega, giga, quindi sarebbero normalmente 10 alla terza, 10 alla quinta, 10 eh, alla sesta, 10 alla nona, eccetera, nel sistema internazionale. Beh, in informatica si usa un chilo che non vale 1000, ma vale 1024. Vale si usa, cioè 2 alla 10. Si usa un mega che non vale un milione, ma vale 2 alla 20. Che è circa eh, uguale con un errore del 4%. Si usa un giga che non è 10 alla 9 ma 2 alla 30, che è circa uguale a un miliardo con un errore del 7-8%. Chiaramente l'errore aumenta man mano che andiamo avanti con le potenze, ma sono comunque errori che teniamo sotto controllo per facilità mentale. Tra l'altro, quindi questo ci, ci permette di capire che questa potenza del 2 mi dice anche quante cifre binarie mi servono per scrivere un numero. Se ti dico un numero che è fino a 10 alla sesta, cioè più piccolo di un milione, sai che mi servono sei cifre per scriverlo. 10 alla sesta sarebbe già la settima cifra, no? Se scrivo un milione è uno seguito da sei zeri. 2 alla quinta vuol dire che mi servono. I numeri che arrivano fino a 2 alla quinta si scriveranno con 5 cifre binarie, 5 bit, come li chiamiamo in forma abbreviata. I numeri fino a 32.000, che corrisponde a 2 alla 15, richiedono 15 bit per poter essere scritti. Quindi qua ci dà anche un'idea di quanto spazio occupano, quanti bit servono per rappresentare i numeri in funzione del loro, del loro valore. Questa uguaglianza mi dice che mi servono 10 bit per rappresentare il 1000, quindi ogni tre cifre decimali mi serviranno 10 cifre binarie. Tre cifre decimali perché il 1000 occupa tre cifre, no? a tre posizioni. Quindi se io trovassi per strada così un numero che è 17 milioni e qualcosa, dicono quanti bit ci servono per rappresentarlo in binario. Beh, senza fare i conti, se sono dei milioni mi servono, sono 10 alla sesta, sono 2 volte 3 e quindi sarà due volte 10 cifre binarie. Quindi mi serviranno 20 bit più un po', perché erano 17 milioni. Ecco, 17 ricadrà più o meno qua. Altri 4-5 bit in più, poi dipende dai calcolini precisi ovviamente. Però a occhio, diciamo così, dico una parola brutta, ingegneristicamente. Uh, avendo questo riferimento uno riesce già a capire quali sono gli ordini di grandezza con cui andrà a lavorare poi quando deve fare i conticini semplicemente applica la definizione quindi se mi danno un numero naturale scritto in binario e voglio convertirlo in un numero decimale applico la formuletta che abbiamo visto prima 1 1 0 1 8 più 4 più 1 8 perché 2 alla terza 4 perché 2 alla seconda, 1 perché 2 alla 0 e 2 alla 1 non lo metto perché viene moltiplicato per 0. No? Questo termine qua, che qua nell'espressione del sommatorio è stato scritto per pedanteria, in pratica essendo 0 lo, lo saltiamo direttamente. Mm? Quindi 8, 4, 12, 1, 13. Questo fa 13. Quindi è facile, dato un numero binario di una qualunque lunghezza, Corrispo, eh, calcolare, convertirlo nel corrispettivo decimale. Un po' diverso è il contrario. Cioè, cosa succederebbe se uno mi dicesse c'è un numero 13 e scrivemelo in binario? Vabbè, questo ho già fatto sulle slide, non ci dà nessuna soddisfazione. Eh, ehm, diciamo 18 che di buon augurio, no? Da lì in su. Eh, se mi chiedono, ma come si rappresenta in binario il numero 18? Allora, ci sono due modi per convertire un numero decimale in un numero binario, ce cioè, ne sono 100 come sempre, ma due, quelli che voglio citarvi qua. Uno è a occhio. Alla fine che cos'è un numero binario, abbiamo detto, una somma di potenze di 2. Allora riesco a scomporre 18 in una somma di potenze di 2. 16 più 2. No? A occhio. 16 più 2. Cioè, 16 è 2 alla quarta e 2 è 2 alla prima. Il che vuol dire che il mio numero binario avrà... 0 per 2 alla seconda, 1 per 2 alla prima, 0 per 2 alla, eh, alla seconda, 0 per 2 alla terza, 1 per 2 alla quarta e basta. Non è un gioco di magia, eh? Quello che faccio è andare a cercare qual è la potenza del 2 più grande che sta dentro il mio numero e quella ce la metto. Ovviamente 18 ci sta il 16, non ci sta il 32, quindi la potenza del 2 più grande è 16. 18 meno 16 fa 2, 2 è già una potenza di 2, quindi mi sono fermato, altrimenti dovrei a sua volta decomporlo. No? Se avessi l'altro numero, sempre che porta bene, che è 30, proviamo a fare lo stesso giochino, qual è la potenza del 2 più grande che sta dentro il 30? Beh, 32 è troppo, è sempre 16, più. più quanto? Più 14, giusto? 16 più 14, ma al posto di 14 dobbiamo scomporlo a sua volta, in potenza di 2. Allora, qual è la potenza del 2 più grande che sta dentro il 14? 8, perché 16 non ci sta. Allora, cancelliamo 14, e mettiamo 14 e lo scompongo in 8 più 6. A sua volta, 6 lo devo decomporre in potenza di 2. Qual è la potenza di 2 più grande del 6 che sta dentro il 6? Il 4. Quindi il 6 lo decompongo in 4 più quel che resta che è 2, e che è già una potenza di 2, quindi mi fermo lì. Quindi anche qua avrò un valore che è 2 alla 1, 2 alla 2, 2 alla 3, 2 alla 4. 2 alla 4, 2 alla 3, 2 alla 2, 2 alla 1, 2 alla 0. Okay. questo è un metodo facendo i conti a mano a me pare quello più veloce è anche quello che mi permette di tenere sotto controllo i passaggi e facilmente controllare i conti poi c'è l'altro metodo che era quello suggerito sulla slide che è un pochino più sistematico e dice prendi 18 partiamo dal 18 e dividilo per 2 tante volte fino a quando non arrivi a 0 e segnati i resti delle divisioni. Quindi, 18 diviso 2 fa 9 col resto di 0. Sotto i resti. 9 diviso 2 fa 4 col resto di 1.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 Fino a quando ovviamente arriverò a 0, divisione intera, no? Non mi importo dietro i decimali. E ogni, ad ogni giro di divisione mi salvo il valore del resto. Mi scrivo il valore del resto di quella divisione. I resti poi li leggo al contrario, quindi leggi dal fondo e ottengo 1, 0, 0, 1, 0. No, l'ultimo resto che mi è uscito è il primo numero. Il primo resto che mi era uscito rappresenta le unità. Quindi questa macchinetta di divisioni successive per due mi genera ad ogni giro un resto, e questo, ogni resto è di fatto una cifra, decimale del binario, una cifra binaria del numero che sto convertendo. La prima cifra che mi viene emessa da questo meccanismo è la cifra delle unità. Le cifre successive sono le cifre delle potenze di 2 alla 1, 2 alla 2, 2 alla 3, eccetera. Ok? E alla fine mi trovo il numero già scritto qua, semplicemente scritto al contrario, quindi devo rovesciare i bit, devo fare una versione speculare. Partendo dall'ultimo arrivare al primo. E la stessa cosa succede col 30, eh? Se io partissi da 30 anziché da, da 18, ho 15 col resto di 0, 15 diviso 2 fa 7 col resto di 1, 7 diviso 2 fa 3 col resto di 1. 3 diviso 2 fa 1 col resto di 1, 1 diviso 2 fa 0 col resto di 1 e quindi ottengo, leggo questo numero contrario 4 volte 1 e poi 0. Ovviamente il risultato è lo stesso rispetto a prima. Quindi questa macchinetta qua si pensa meno, semplicemente si fanno i conti e poi ti trovi il numero scritto. L'altra parte c'è da pensare un po' di più ma sono equivalenti. Col metodo di sopra Parto dalla potenza più grande, dal bit più alto. Col metodo di sotto parto dal bit più basso. Cioè di fatto quello che sto facendo qua è chiedermi 30 è un numero pari? Se è pari finisce per 0. Se non è pari finisce per 1. E poi divido per metà e mi chiedo, la metà di 30 è un numero pari? E a sua volta mi chiedo se la metà di 30 finisce per 0 o finisce per 1. Sto facendo questo giochino qua. Mentre prima ragiono sulle potenze. Qual è la potenza più grande che... Sotto invece mi chiedo, qual è la potenza più piccola? C'è il 2 alla 0, sì o no? E vado a generare i bit. Alla fine sono meccanismi assolutamente analoghi e ci permettono, in qualunque momento ci serva, di passare da un qualunque numero intero, positivo, decimale a un numero corrispondente binario che abbia lo stesso valore eh, ovviamente se noi facciamo i calcoli su un foglio di carta non ci preoccupiamo di quante cifre ci servono di quanti bit ci servono per rappresentare un numero però noi questi bit non li faremo sulla carta li metteremo dentro un computer quindi un computer avrà un numero fisso di caselle a disposizione, di bit disponibili. Processore A32 bit, processore 64 bit, cosa vogliono dire? Vuol dire che loro dentro, lo vedremo meglio settimana prossima, eh, calcolano, rappresentano i numeri e fanno i calcoli usando un certo numero fisso di bit. E a seconda di quanti bit ho a disposizione, potrò scrivere i numeri più o meno lunghi e quindi potrò rappresentare i valori più o meno grandi. Se avessi solo due bit potrei scrivere solamente i numeri da 0 a 3. Se avessi due cifre decimali potrei scrivere i numeri da 0 a 99, ma con cifre binarie scrivo solo i numeri da 0 a 3. In generale, se ho dei numeri binari espressi su n bit, io potrò rappresentare tutti i numeri interi che vanno da 0, fino a 2 alla n 1. Perché 2 alla n meno 1? Vabbè, perché se ho n bit, e ciascuno di questi può valere 0 o 1, il numero di combinazioni diverse che posso avere è 2 alla n. E perché una di queste combinazioni vale 0, la combinazione a cui attribuirò il valore più alto sarà 2 alla n 1 po' come dire ho 10 combinazioni quanto valgono dallo 0 al 9 ho due cifre decimali decimali da 0 a 99 99 cos'è? 100 meno 1 10 alla 2 meno 1 ok? quindi sapendo quanti cifre ho a disposizione so quali numeri potrò rappresentare ho bisogno di rappresentare numeri che vanno fino a 1000? Beh, mi serviranno 10 bit, perché 2 alla 10 fa 1024. Quindi su 10 bit rappresenterò i numeri tra 0 e 2, eh, 1023. Ho bisogno di rappresentare i numeri più grandi, mi servono più bit, altrimenti non ce la faccio. Non posso rappresentarli. Tra l'altro, il numero, così per folklore, il numero più grande rappresentabile, se lo scrivessi in binario, sarebbe di tutti uni. Così come in decimale, il numero più grande che posso rappresentare su, su sei cifre è eh, 999.999. Ovvio. Riempie tutte le cifre col valore più alto che ho, che è 1, poverino. Un bit da solo è povero. No? Di solito, sì, almeno, almeno per riuscire a rappresentare qualche cosa, rappresenterò gruppi di bit. E il gruppo più semplice, il multiplo più semplice del bit, è per il nome di byte, 8 bit. Quindi in un byte che, che contiene 8 bit potrò rappresentare i numeri che vanno da 0 fino a 2 alla 8 meno 1, cioè 255. Quindi se il mio programma deve lavorare con numeri da 0 e 255, mi basta rappresentarli su 8 bit questo è ciò che, ciò che fecero i creatori del codice ASCI per i caratteri quando si è accorso che 8 bit per 255 simboli ce n'era d'avanzo per, per le esigenze di 50 anni fa oppure molto più probabilmente anche 8 bit sono pochi e quindi lavoro con delle parole di memoria di 2 byte, 3 byte, 4 byte 8 byte eccetera eccetera Adesso è abbastanza normale che i nostri sistemi di calcolo, se in tutti i sistemi di calcolo ha 64 bit o più, a partire dal cellulare che avete in tasca molto probabilmente, sicuramente il computer che avete davanti, e un 64 bit significa no? 8 byte. Cioè ogni dato che voi memorizzate dentro il calcolatore, veniamo all'esempio sul Python, quando scrivete una variabile A uguale 3, Quel numero 3 viene memorizzato in una parola di memoria, una, una parola di memoria significa una sequenza di bit pari a 64 bit. Ovviamente 64 bit per il 3 sono un pochino sprecatini, perché sono tanti di 0:00 e poi 1:1 in fondo. 2 più 1, no? 3. Però la dimensione è fissa. Ehm... Um, Vabbè, questa è una terminologia semplicemente che dice che da una parola, da una parola di, di una certa dimensione il bit meno significativo in inglese assume questa sigla che è poi la traduzione di bit meno significativo least significant bit e l'altro il bit più significativo più significativo significa che è quello associato alla potenza del 2 più grande hm? ma non è altro che una definizione e qui ci sono alcuni esempi non ho scritto il 64 bit perché non mi stava eh, a seconda di quanti bit ho a disposizione posso rappresentare un certo numero di simboli diversi che attribuiscono dei valori decimali da 0 fino a un certo valore massimo che ne so su 32 bit vado sui 4 miliardi rotti ho oh, anche senza fare i conti io non mi ricordo di questi numerini qua, ma che 32 bit valgono 4 miliardi, è facile, perché 32 è 30 più 2. 30 è 10 più 10 più 10, 1000 per 1000 per 1000. Abbiamo detto che 2 alla 32, 2 alla 30 è circa uguale a 10 alla terza. 10 alla... 3 per 3, scusate. 1000 alla terza. 2 alla 10 è circa 10 alla terza. 2 alla 30 è 2 alla 10 al, al cubo. E quindi è 10 alla terza al cubo. Quindi questo qua è un miliardo. 10 alla 9, alla nona. E poi c'è 2, e 2 alla seconda vale 4 quindi sono 4 miliardi e rotti no. eh, prima parlavamo di 64 bit Opla. 64 bit quanto vale 2 alla 64? è uguale a 2 alla 4 per 2 alla 60 2 alla 4 è 16 e 2 alla 60 è circa, quindi non mettiamoci un uguale, mettiamoci un circo uguale. 2 alla 60 sono 6 volte, cioè la sesta potenza di 2 alla 10. E la sesta potenza di 10 alla terza fa 10 alla diciottesima. Non so chiamarlo questo numero. però è grosso, ha 18, 19, 20 cifre decimali, ne ha 64 binarie, ovviamente. Come ordini di grandezza, no? È giusto anche, al di là di saper fare i conticini, sapersi orientare negli ordini di grandezza. Ok, e quando abbiamo imparato i numeri, cosa ci hanno insegnato a fare subito dopo? Beh, a fare le quattro operazioni. Noi qua non impariamo quattro, ne impariamo solo due, somma e sottrazione. Ma il modo in cui si fanno le operazioni è uguale a quello che abbiamo imparato in base a 10. 0 più 0 farà 0, 0 più 1 fa 1, 1 più 0 fa 1, e 1 più 1 farebbe 2, dicono. Ma in binario il 2 non c'è. 1 più 1 fa 0 col riporto di 1. Così come 5 più 5, che farebbe 10 in decimale, fa 0 col riporto di 1. Cioè in binario il riporto, potevamo aspettarcelo, non scatta al raggiungimento della decina, ma scatta al raggiungimento del 2. Quindi se io volessi fare un'operazione di somma, di due numeri binari, Noi avevamo fatto prima il 18 e il 30, no? Quanto fa 18 più 30? Allora, uso questi due perché li abbiamo già pronti, li abbiamo già convertiti, no? Se mi li dessero in valore binario, 18 abbiamo detto che è 1, 10 0 1 0. Quindi è 10 0 1 0. Questa è la rappresentazione binaria del 18. E il 30 invece me lo ricordo perché erano tutti uniti tra uno zero finale. Allora, torniamo in seconda elementare e ricordiamoci come si fanno le addizioni in colonna facendo attenzione al, al riporto che va, scatta al, alla decina che vale 2 in realtà questa decina, ok? Allora, 0 più 0 fa 0, quindi parto da destra sempre a fare le addizioni. 1 più 1 fa 2, cioè 0 con riporto di 1. E cos'è il riporto? È un'unità che vado a sommare, che devo sommare alla cifra di peso superiore a questo punto ho la cifra di peso superiore in cui devo fare 0 più 1 ok, più il riporto quindi sommerò tre valori i due valori che avevo già più l'eventuale riporto che ho su quella cifra 0 più 1 più 1 fa di nuovo 2 quindi di nuovo 0 col riporto di 1 Ecco, è un po' monotona questa, perché anche su questa cifra qua succede la stessa cosa, 0 più 1 più il riporto fa 2, cioè 0 con il riporto di 1. Adesso qui cambia, abbiamo 1 più 1 più 1 di riporto, che farebbe 3, 3 fa 1 con un riporto, cioè 2 più 1, il 2 lo porto in riporto alla cifra successiva, e l'1 mi rimane, quindi 1 più 1, 3, più 1 fa 3, cioè 1 col riporto di 1, e beh questo 1 si sommerà degli zeri che sono invisibili, sono sottintesi, 0 più 0 più 1 di riporto farà 1. Che numero è questo? Allora contiamo le potenze del 2, 1 No, 2, 4, 8, 16, 16, 32. 16 più 32, 6 più 2, 8, 48. Ok, fa 48. Bisogna solo a fare attenzione, non perdersi perché poi magari le cifre sono tante. Abbiamo sommato due numeri di 6 bit abbiamo ottenuto un risultato di 7 bit. Perché? Ma perché la so, il valore della somma era maggiore del numero massimo che si poteva rappresentare su 6 bit, che sarebbe 31. E allora mi servono almeno 7 bit che mi permetterebbero di rappresentare numeri fino a 63. No, ho detto male, avevo due numeri su 5 bit ho fatto, e il risultato mi è venuto fuori su 6 bit, scusate, sono scalato di uno. Due numeri di 5 bit che possono rappresentare valori fino a 31, la somma è più grande di 31 e infatti il risultato mi è uscito fuori su 6 bit. Che può essere un problema oppure no. Nel senso che se nel mio computer avessi delle parole da 5 bit, il sesto dove lo metto? quello che esce fuori dalla somma. Infatti questo è un problema che dobbiamo affrontare, ehm, e ha un nome, e prende il nome di overflow. Se io faccio un'operazione tra due numeri, questi due numeri, vabbè, se faccio questa operazione, per definizione, li ho rappresentati, quindi li conosco, li posso rappresentare all'interno della dimensione di, di parola di memoria che ho. Quindi se ho un computer a 8 bit, non esistono più, ma fa lo stesso, ho due numeri che singolarmente sono rappresentabili su 8 bit, ma la loro somma potrebbe non esserlo. Allora, quando io ho due numeri che sono rappresentabili in una certa dimensione di memoria, ma la loro somma non lo è, Cosa succede? Succede che il risultato dell'operazione viene sbagliato. Perché viene sbagliato? Ma perché il risultato richiederebbe una cifra che non ho. Facciamo un esempio più, più, più piccolo. Se io avessi un computer per assurdo su 4 bit e volessi sommare questi due numeri, eh, facciamolo facile. È 12 più 8, ma non ci importa che sia 12 più 8, non siamo obbligati a pensare in decimale. Faccio la somma di questi numeri avrò 0, 0, 1, 1, e basta. Cioè, basta, non ba basta. Basta un po'. Eh, qui avrai un 1 di riporto che non so dove mettere perché se il mio computer ha 4 bit avrà 4 caselline in cui mettere il risultato e non ne ha 5 quindi questo qui non so dove metterlo questo riporto in uscita dal bit più significativo non esiste il computer lo calcola ma non lo può salvare allora se io vado a vedere il risultato di questa operazione in decimale ci sarebbe scritto che ho fatto 12 più 8 uguale 12, che non è proprio giusto. Mm? No, scusate, ditemelo che sbaglio, questo è uno zero. Infatti non mi tornavano i conti. 1 più 1 fa 0 con il riporto di 1. 12 più 8 uguale 4. Cioè no, sarebbe 20. Cioè sarebbe questo 4 più il 16 che c'è lassù. Questo vale 16, quell'uno lì. Ma non ce l'ho, non lo posso mettere. Quindi questa è una condizione che appunto viene definita condizione di overflow in italiano l'overflow sarebbe la tracimazione, cioè quando tu versi troppa acqua in un bicchiere e ti esce fuori. Tracima, va oltre il limite. Perché hai cercato di mettere in un contenitore un valore più grande di quello che può contenere. Allora, anziché bagnare il tavolo i numeri binari semplicemente ti danno un valore che è sbagliato. Alla fine degli uni e degli zeri saltano fuori, quelli che saltano fuori non sono quelli che rappresentano il valore vero del numero. Di fatto fanno un'operazione modulo 16 in questo caso, modulo 2LN, no? ma non ci interessa. Quindi... Si può verificare una condizione di overflow quando faccio una somma tra due numeri e il risultato non è rappresentabile con lo stesso numero di bit nei quali erano rappresentati i due operandi. Me ne accorgo perché se osservo l'esecuzione dell'operazione osservo che avrò una cifra, un riporto in uscita che non sono riuscito ad assorbire nelle somme successive. Questa è un'aritmetica finita. Nel caso precedente avevamo lavorato con un'aritmetica infinita. Mi serve un bit in più e vabbè, c'è spazio sul foglio e lo scrivo. E in quel caso si comporta come l'aritmetica decimale a cui siamo abituati. Il calcolatore però lavora su un'aritmetica finita, saranno 64 bit, quindi 10 alla 18. Però comunque finiscono a un certo punto. No? E quindi valori più grandi di un certo valore non operazioni il cui risultato sia maggiore del massimo valore rappresentabile, non sono calcolabili. Lo stesso analogo ragionamento potremmo fare sulla sottrazione, che anche qua la sottrazione funziona come funzionava in decimale. proviamo a fare una sottrazione tra questi due numeri lo faccio su un foglio bianco questo è eh, 9 meno 6 ok Quindi prendiamo un foglio bianco facciamo 9 meno 6 Allora, 0-0 farà 0, 1-1 -0 fa 0, 1-0 fa, fa 1 e non mi dà problemi, 0-1 è l'unico caso particolare. 0-1 non si può fare, dicevamo, in seconda elementare. In realtà lo posso fare prendendo a prestito una decina dalla cifra alla mia sinistra. Qui ovviamente non sarà una decina, ma sarà un 2. Quindi prendere un prestito significa prenderne uno dalla cifra alla mia sinistra che a casa mia vale 2. Quello che facevamo quando prendevamo i prestiti era questa operazione qua. Sottraggo una decina per avere 10 unità, sottraggo un centinaio per avere 10 decine e così via. No? Sottraggo 1 dalla cifra che pesa più di me, lo porto a casa mia e questo vale automaticamente due volte o dieci volte o quante, quante sia la base. Allora, avendo fatto questa operazione che a somma 0 aritmeticamente, perché meno 1 per 2 alla terza, 0, 1, 2 scusa, meno 1 per 2 alla seconda più 2 per 2 alla prima fa 0, non abbiamo alterato il numero, ma a questo punto riusciamo a fare questa operazione su questa colonna. 0 più 2, meno 1, che fa 1. In questo caso ho preso un prestito, in inglese lo chiamiamo borrow. Quest'altro, 0, meno 1, meno 1. Aspetta un attimo, siamo ancora più nelle grandi di prima, perché devo fare 0, ne ho 0, devo sottrarre due volte. Allora anche qua dovrò ricorrere a un prestito prendo un prestito di qua che a casa mia vale 2 adesso l'operazione che dovrò fare sarà quella di fare 0 più i 2 che ho preso meno l'1 che devo togliere meno l'1 che devo in debito al prestito della cifra precedente che fa 0 2, eh? meno 1, meno 1 fa 0 qua che cosa avrò? 1 meno 0 e poi devo ripagare il prestito, meno 1. 1 meno 0 meno 1, 0, tranquillo. E infatti 9 meno 6 fa proprio 3. Quindi anche qui nulla di nuovo, basta solo abituarsi che il prestito vale 2 e non vale 10. ma le operazioni avvengono nello stesso modo. E anche qua si può verificare una condizione di overflow quando... Beh, solo quando il risultato è negativo, sarebbe negativo. Perché attenzione, è una sottrazione è una sottrazione tra due numeri che ho rappresentato quindi il risultato della sottrazione non può che essere minore del, più grande, del primo e quindi se il primo era rappresentabile su 4 bit a maggior ragione il risultato lo sarà perché è minore quindi non mi dà problemi a, non rischio di superare il valore massimo però rischio di superare il valore minimo se io infatti provassi a fare 6-9 cioè gli stessi numeri ma li sottrago al contrario Il risultato farebbe meno 3, ma nella rappresentazione di numeri binari di meno 3 non sappiamo scrivere. Così come non sappiamo scrivere numeri più grandi di 16 su 4 bit. È al di fuori dell'intervallo di rappresentazione che va da 0 a 2LN-1. All allora, però l'operazione si può fare. 0-1 richiede un prestito, quindi ho 2-1 di qua, 2-1 fa 1, qui 1-1 vanno in pari, fa 0, qui 1-0 mi da 1, tranquillo, 0-1 prende un prestito e mi dà come risultato 1. E quindi avrei scritto che 6-9 fa 13, che ovviamente è un po' falso. Anche qua ho una condizione di overflow perché ho preso un prestito senza restituirlo. Guarda caso, quel meno 1 lì vale meno 16. Se tu facessi 13 meno 16 avresti meno 3 che è il risultato giusto. Ah, non ce l'hai quel meno 16. Quindi anche in caso di una sottrazione è possibile che il risultato dia un valore errato per causa dell'overflow, ma questo succede solamente se, non mi ricordo più se si dice che minuendo è più grande sottraendo o viceversa, non ho mai capito quale dei due, devono chiamarli in modo diverso. Comunque, se il risultato salterebbe fuori negativo. E questo, se vogliamo, sono le due operazioni di base sui numeri positivi. Eh, ripercorrendo, diciamo così, le nostre scuole elementari, noi qui arriviamo alle scuole medie e cominciamo a pensare anche ai numeri negativi. Noi sappiamo che i numeri, gli int possono anche essere negativi e l'int è proprio la rappresentazione che viene usata, questa rappresentazione è proprio quella che viene usata quando no, scriviamo un int. Come si possono rappresentare i numeri relativi, quindi positivi o negativi all'interno del calcolatore? Beh, la prima cosa che ci potrebbe venire in mente è copiare anche qua ciò che facciamo in base 10. In base dici cosa facciamo? Davanti al numero ci mettiamo un segno, un più un meno. Allora noi potremmo decidere di fare la stessa cosa anche in binario. Dicendo: io ho 64 bit, ne ho da vendere. Mettiamolo da parte 1. E quello lì lo usiamo per rappresentare il segno. Se è 0 sarà positivo, se è 1 sarà negativo. Gli altri 63 li userò per rappresentare il valore. Rappresentazione chiamata modulo, cioè valore assoluto, e segno. In cui separo il valore assoluto del numero dal suo segno, che è quello che facciamo in decimale. Okay? Quindi in questo caso se ho n bit, 8 bit, userò un bit per il segno, 7 bit per il valore assoluto. Dove per convenzione il segno positivo è 0, usa la rappresentazione 0 e 1 è segno negativo quindi se mi dicessero che ho un numero così su 4 bit la rappresentazione binaria che è quello, quello che da adesso in avanti chiamerò binario puro cioè la, la formula della rappresentazione binaria semplice senza nessun orpello mi direbbe che questo sono 8 più 2 è 10 ma se mi dicono che questo è un modulo e segno modulo e segno, allora li separo qua questi numeri, dove l'1 mi indica segno negativo e 010 mi indica il valore, 2. Cioè i bit sono sempre gli stessi, però mi dicono, guarda che devi usare una regola diversa per capirli, per leggerli. Il bit più significativo non ha più valore di bit più significativo, ma ha valore di bit di segno, se è 0, segno positivo, se è 1, segno negativo, i restanti di bit invece li leggi come se fossero in binario puro. Però ovviamente hai un bit in meno, perché uno l'hai usato per il segno e quindi per rappresentare i valori assoluti hai meno bit, quindi rappresenterai la metà dei valori assoluti possibili, perché hai un bit in meno. No? E qui ci sono alcuni esempi. Tra l'altro c'è un'anomalia del fatto che il valore 0 si può rappresentare sia come 0 col più davanti che come valore 0 col meno davanti, ma questa è un'anomalia che abbiamo già in base 10. Questa è la rappresentazione che sembrerebbe più intuitiva perché è più simile a ciò che facciamo in base 10, in realtà è un gran casino. È la prima rappresentazione che storicamente hanno provato a implementare nei calcolatori ma poi si sono accorti che le operazioni sono complicate. Noi non ci pensiamo più, perché ormai ci hanno fatto il lavaggio del cervello. Ma quando dobbiamo sommare due numeri, non è mai una somma, è un viaggio. Ma andiamo a vedere se questi numeri sono tutti e due positivi o sono tutti e due negativi. Allora se sono tutti e due dello stesso segno, dovrò sommare i valori assoluti e metterci poi davanti il segno del risultato, uguale al segno degli addendi. Se invece per caso fossero di segno opposto, allora non devo fare una somma, ma devo fare una differenza. Questo è quello che facciamo tutte le volte quando sommiamo due numeri relativi. La differenza tra il numero, tra il i valori assoluti di due numeri partendo da quello con il valore assoluto più alto. E il segno del risultato qual è? Il segno del risultato è il segno del numero di cui il cui valore assoluto era maggiore. Lo facciamo ormai, siamo abituati. Però capite che non è proprio un procedimento lineare. Essendo procedimento più complesso, che qua ho cercato di assumere in pezzettini in termini di valore assoluto, ma manca ancora una tabellina analoga per il segno, rallenta l'operazione. Cioè fare una somma in questa rappresentazione, in modulo e segno, è molto più lenta che non fare la, la somma dei numeri interi, positivi, come le facevamo un attimo fa. Allora, qui ci torno. Cosa hanno fatto? quelli più intelligenti di noi tanti anni fa, si sono inventati una rappresentazione binaria diversa che fosse più comoda per fare operazioni aritmetiche sui numeri relativi. E allora sono partiti da un ordinamento molto semplice. Se ho un numero positivo, come faccio a farlo diventare negativo? O lo moltiplico per meno uno, o gli sommo un valore negativo. Il modulo e segno moltiplica per meno 1, il meno davanti è la moltiplicazione ed è quello che incasina tutto, perché sto moltiplicando per un negativo. L'altra rappresentazione, che invece è quella che si usa sempre, è la cosiddetta rappresentazione in complemento a 2. Non vi spiego il perché, arriva, perché si chiama così, ma è una rappresentazione nella quale c'è una sola regola, il bit più significativo ha un peso negativo. Meno, meno, basta, tutto il resto è uguale al binario semplice, al binario puro. Allora, cosa capita? Capita che se questo bit più significativo vale 0, come in questa figura, 0 per quello che voglio fa sempre 0, e quindi il resto del numero si comporta esattamente come i numeri positivi che conoscevamo. Se questo invece valesse 1, ci fosse un 1 scritto qua, allora noi faremo la somma di questi numeri con al solito metro, la formuletta, la somma delle potenze del 2 e poi ci metteremo sopra un meno 128. Quindi qualunque numero positivo mi sia venuto dalla somma dei bit meno significativi, poi ci sommo, anzi, ci tolgo un bel 128 e quel, eh, il valore complessivo mi diventerà necessariamente negativo. No, necessariamente negativo perché il numero più grande che posso rappresentare su tutti gli altri bit è 127, 2 alla 7 meno 1. Quindi se sommo meno 128 di sicuro il risultato è negativo. Quindi, per far diventare un numero negativo, semplicemente rappresento un numero positivo e poi sottraggo una costante. La sottraggo o non la sottraggo a seconda che qua metta 0,1 nel bit più significativo che uso sempre come. Bit per rappresentare il segno, ma poi lo uso in modo diverso. Non inverto il segno del numero, ma sommo una costante negativa. Ad esempio, ci danno questo numero e ci dicono guarda che questo è un numero rappresentato in complemento a 2. Quanto vale? Allora, anche qua, poiché parliamo di numeri relativi, separiamo il segno dal resto del numero, e non posso più chiamare valore assoluto perché non è più il valore assoluto del numero, è la parte positiva diciamo, e questo quanto vale? Beh, questo vale 1, 4, 8. Quindi questa parte qui, da qui a qui, vale 13. Giusto? L'uno davanti... Che l'ha presentato in complemento 2, va moltiplicato normalmente la potenza sarebbe 32, 16 l'abbiamo saltata, 32, ma presa col segno meno, meno 32. Quindi l'unica differenza delle varie potenze del 2, l'ultima, quella più a sinistra, la prendo col segno meno. Se moltiplicata per 0, non mi accorgo di nulla, qua è moltiplicata per 1 e quindi mi sommerà meno 32 più 13 e si somma come è una sommatoria la stessa sommatoria che abbiamo visto nella prima slide di oggi né più né meno E allora questo numero quanto varrà? varrà meno 32 più 13 e qua invece devo farmi i calcoli con l'aritmetica decimale con un segno meno 32 più 13 fa meno 22 più ancora 3 dovrebbe fare meno 19 se ne hanno sbagliato i conti, cosa molto probabile. Dimmi. Ah, allora, io devo sapere sempre, a priori, qual è la codifica che viene usata. Non posso Se ho dei bit sono nudi, sono bit e basta. Per capire il valore numerico che ha una sequenza di bit, qualcuno mi deve dire come sono codificati. Quindi, se io vi avessi chiesto quanto vale questo numero senza avere il titolo con scritto complemento 2, voi dovete dirmi: non si può sapere. Dipende da come è codificato. Ma eh, no, non sono equivalenti, sono due numeri diversi. Sono interpretazioni diverse della stessa sequenza di bit, che a seconda della codifica hanno valori numerici diversi. Quindi, quando uno fa le operazioni, cioè quando uno diciamo, elabora un numero, deve sempre sapere com'è codificato. Ok? prima, non si può capire dal numero poi una volta che so che è codificato in modulo e segno oppure in complemento 2 allora posso guardare il bit più significativo, vedere se è 1, se è 0 capire se il numero è positivo o negativo se invece mi dicono che è codificato in binario semplice, in binario puro sarà sempre positivo per definizione mm? ehm, vabbè qui fa un po' di conti ma viene sempre meno 19 anche a lui Quindi leggere un numero in complemento 2 è facile, perché basta applicare lo stesso metodo del numero binario semplice, con l'accortezza che il primo termine ha un peso negativo. L'operazione inversa come la faccio? Quindi prendiamo invece un numero e, e proviamo a scriverlo un numero decimale e proviamo a scriverlo in complemento 2 su 6 bit quindi in scrivo in complemento a 2 mi raccomando è un 2 non è una z su 6 bit scrivo due numeri più 15 perché anche i numeri positivi, poverini, possono essere rappresentati su 6 bit. Allora, vorrà dire che io avrò a disposizione 6 bit, di cui il bit più significativo, essendo il numero positivo, lo devo mettere a zero. Perché? Perché questo porterebbe un contributo di meno 2 alla quinta, che non voglio. Se il numero che voglio ottenere è più 15, non devo avere quella zavorra negativa che mi farebbe diventare il numero negativo una volta sommato. E quindi devo semplicemente rappresentare il 15 su 5 bit. Ma è facile, no? 8 più 4 più 2 più 1. Quindi ho 0 come bit di segno e 15 come parte positiva. Se invece, fin qua, no, È un numero positivo rappresentato in complemento 2, poiché questo 2 alla quinta in realtà è un meno 2 alla quinta, qualunque sia il valore di quel numero, se il numero è positivo deve essere 0. E se fosse invece meno 15? Allora, anche qua ragioniamo nello stesso modo, e anche qua ve lo faccio vedere in due modi diversi, uno più intuitivo e l'altro più meccanico, senza offesa per i meccanici, ma qui non ce ne sono, il risultato deve essere negativo. Quindi, poiché tutte queste potenze sono tutte positive tranne una, l'unica speranza che ho per rendere il numero negativo è metterci un bell'uno qua, che mi dia un numero negativo, da cui partiamo. Partiamo a ragionare da un meno, da un meno 2 alla quinta, no? Cioè, meno... Quanto fa? Uh, 32? A questo punto io, meno 32 adesso è troppo basso, è troppo negativo. Devo risalire fino a meno 15. Quanti ne devo aggiungere a meno 32 per arrivare a meno 15? Voi che siete più bravi di me, dite 17. Giusto? Metto 2 per arrivare a 30, più 15 per arrivare a 15. No? Quindi qua dentro devo mettere una combinazione di bit il, la cui somma valga più 17. Perché? Perché meno 32 ce l'ho già, ma devo arrivare a meno 15 e quindi vado a vedere la differenza. Ehm, 17 cos'è? 16 più 1, no? Quindi anche qua, diciamo così, direttamente si può scrivere il valore di un numero rappresentato in complemento a 2 ragionando separatamente sul suo segno, sulla sua zavorra, sul suo termine negativo e ci permette di capire quanto deve valere il termine positivo per differenza rispetto al valore da rappresentare. Chi non vuole sforzarsi a fare sottrazioni tra numeri negativi a mente Può usare un metodo più meccanico, come dicevo prima, che funziona così. Io parto, quindi per ottenere la stessa cosa, scrivo un, un numero negativo in complemento 2. Oh, nel caso di un numero positivo, boh, non c'è niente da fare. Nel caso di un numero negativo, voglio scrivere meno 15? Voglio meno 15? Allora, parto come primo passo a scrivere più 15. Quindi scrivo l'equivalente positivo, che guarda caso ce l'ho già qui, sono stato estremamente previdente. Poi, e qui agiamo senza pensare, inverto i bit, quindi dove c'era 0 metto 1, dove c'era 1 metto 0. E poi, sommo 1. E quindi viene 1, 1, tenendo conto dei riporti, è eh, una somma fatta, però in questo caso dei riporti non ci sono, perché 0 più 1 fa 1 senza riporti. Ecco il meno 15. Questo qua che ovviamente è uguale a quello che abbiamo fatto di là, no? Quindi un altro modo per ottenere la rappresentazione in complemento a 2 di un numero negativo di cui conosciamo il valore decimale è quello di scrivere il, valore, il numero corrispondente positivo e poi fare questo gioco di magia, inverto i bit e sommo 1. E viene. Sul perché viene, vi dico solo che invertire i bit e sommare 1 sarebbe la stessa cosa che scrivere 0-x dove x è il numero positivo. E quindi sottraendo da 0 ottengo un numero negativo con lo stesso valore assoluto. Ma operativamente si può anche fare così. Quindi sono due modi equivalenti, anche qua potete usare, chiaramente questo secondo è più sistematico, se hai dei numeri più lunghi vai tranquillo, vai sul sicuro, nell'altro invece è più intuitivo, devi ragionarci un attimo in più. Eh? E... Noi ci siamo inventati, noi no, noi no, ma ci sono inventati questi numeri in complemento 2 strani con una promessa, no? la promessa che le operazioni somma-sottrazione in complemento 2 sarebbero state più facili rispetto al modulo e segno. E in effetti è così. Quello che si scopre, e non vi infliggo la dimostrazione ovviamente, è che se ho dei numeri rappresentati in complemento 2 e li voglio sommare posso sommarli come sommerei due numeri in binario puro e se li voglio sottrarre posso sottrarli come sottrarrei due numeri in binario puro cioè se mi da questa somma da fare e mi dicono questi sono due numeri in complemento 2. Allora, attenzione, perché il primo è un numero positivo e il secondo è un numero negativo. Sto sommando due numeri di segno diverso, il risultato, il risultato boh, potrebbe venire positivo negativo, ma se fossimo in, in decimale cominceremo a pensare. no? E invece complemento 2 ci dice, senti, tu fai finta di niente, fai finta di non esserci stato... Negli ultimi 20 minuti, da quando abbiamo cominciato a parlare di complemento 2, o di aver dormito, magari qualcuno c'è che può fare questa prova, eh, se hai dormito negli ultimi 20 minuti, vedi questa dizione qua, uh che bello, non ho fatto niente di nuovo negli ultimi 20 minuti, io questa la so già fare. Applico la regola dei, eh, dei binario puro, la regola di somma che abbiamo fatto, appunto, tre quarti d'ora fa. E quindi ti metti a fare la somma, 0 più 1 fa 1, 1 più 1 fa 0 con riporto di 1, 1 più 0 con riporto di 1 fa 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1. E viene fuori sta cosa. Ecco, noi abbiamo fatto i conti usando la meccanica, la logica dei riporti eccetera, pensando al binario puro il risultato è giusto anche in complemento 2, questa è la proprietà chiave del complemento 2 per cui la si usa sempre. Se io ho un circuito elettronico che è capace a fare la somma in binario puro, allora quello stesso circuito, senza che gli debba insegnare nulla di nuovo, saprà anche fare le somme e le sottrazioni in complemento 2, perché si fanno nello stesso modo. È chiaro che gli addendi li interpreto in modo diverso. Il risultato lo interpreto in un modo diverso, perché lo devo interpretare con la regola del complemento 2. E quindi sarà, questi sono, quanti bit sono questi 3, 3? O sono 8 bit, quindi sarà meno 128 più 64 più 32 più 16 più 1. Se invece fosse in, in binario oppure, il risultato sarebbe più 128 più 64 più 32 più 16 più 1. Ovvio, se devo ragionare sul valore. Ma se devo semplicemente eseguire l'operazione non mi interessa. Quindi a differenza del modulo e segno in cui l'esecuzione delle operazioni è molto più complessa rispetto al binario puro, in complemento 2 no. E questo è il motivo per cui si usa sempre. Quando voi in Python usate un int state definendo una variabile, un valore, pardon, eh, su 64 bit rappresentato in complemento 2. E eh, vabbè, qui ci sono anche qualcuno più paziente di me, aveva anche fatto i calcoli. E idem per la sottrazione, adesso non me la faccio, ma è esattamente la stessa cosa di prima. Allora, questi sono numeri su un numero fisso di bit, e quindi anche qua ci dovremmo porre la domanda: ma può verificarsi overflow? La risposta è sì, ma in un modo diverso. Allora, prima di tutto, pensiamo alla somma, poi la sottrazione si fa ragionando sul segno, no? invertendo il segno dell'altro, no? per fare il ragionamento, ma sulla somma. Se io sommo due numeri, ricordiamoci, overflow, cosa vuol dire? Ho due numeri rappresentabili in n-bit, ma il risultato della loro somma non lo è più. Perché non lo è più? Perché è minore del valore minimo e maggiore del valore massimo. Nel caso in cui abbia due operandi con segno diverso e li sommi, quindi sommo un numero positivo più un numero negativo, il risultato sarà sempre compreso tra i due. Negativo più positivo mi dà un risultato che è più grande del negativo perché gli ho sommato qualcosa, ma più piccolo del positivo perché gli ho sottratto qualcosa. È sempre compreso e se i due valori che stavo sommando quello negativo e quello positivo erano rappresentabili allora a maggior ragione un numero compreso nel loro intervallo è rappresentabile quindi quando sommo numeri di segno opposto non ho mai overflow la, la, il risultato dell'operazione sarà sempre corretto la somma che ho fatto prima l'ho fate tranquillo perché ero in uno di quei casi può capitare anche facendo queste somme, a me non è capitato nell'esercizio che ho fatto, ma potremmo farlo, trovare dei casi, in cui facendo la somma di due numeri di segno diverso, mi venga fuori un riporto, un riporto dal bit più significativo. Nel caso del complemento 2 me ne frego. Nel caso del binario puro se avevo un riporto, o un borro, o un carry, in uscita dal bit più significativo, significava che avevo overflow. Nel caso del complemento 2 no, quindi non mi devo preoccupare se vedo un riporto, il risultato se i numeri che stavo sommando erano discordi è sempre giusto. Il problema si può verificare quando i numeri che sto sommando sono concordi, quindi somma due numeri positivi o somma due numeri negativi. Allora anche qui può darsi che il risultato mi dia overflow e abbia un riporto, oppure che mi dia overflow e non abbia un riporto, oppure che non mi dia overflow con un riporto, cioè sono completamente scorrelati. Da cosa mi accorgo che posso avere, che ho una condizione di overflow nel caso di una somma di numeri con lo stesso segno, quindi due positivi e due negativi? Me ne accorgo solo se il segno del risultato è sbagliato. Cioè se io sommo due numeri positivi, il risultato deve essere positivo. Ma se la sequenza di bit inizia con un 1, quindi indica un numero negativo, vuol dire che lì c'è stato un overflow. Se sommo due numeri negativi, che quindi iniziano con 1, il risultato deve essere negativo. Io faccio la somma a macchinetta, guardo il bit più significativo, se c'è uno 0 vuol dire che c'è stato overflow. Quindi il complemento 2 si legge in modo diverso, si interpreta in modo diverso, si calcola in modo identico al binario puro, quindi somma e situazione la faccio ragionando sui bit sui riporti come se fossero numeri positivi, ma l'overflow si interpreta in modo diverso. Sul binario puro, overflow vuol dire riporto in uscita dal bit più significativo. Sul complemento 2, overflow vuol dire i segni non mi tornano. Ho sommato due positivi e mi è venuto un negativo, ho sommato due negativi e mi è venuto un positivo. In tutti gli altri casi, il risultato che ho ottenuto è corretto è giusto e quindi non, non sono uscito dai limiti della rappresentazione limiti della rappresentazione i quali però adesso siamo agli sgoccioli del tempo sono rappresentati da questa formuletta qua che poi non è tanto complicata da capire perché guardiamo la parte positiva la parte positiva mi dice che i numeri positivi che posso rappresentare in complemento 2 sono gli stessi che rappresenterei in binario puro con un bit in meno il binario puro era 2 alla n-1 no? il valore massimo e qui non ho n bit, non solo n-1 perché 1 lo sto usando per il segno no? e quindi avrò un numero massimo rappresentabile 2 alla n-1-1 quindi la metà di quelli che avrei se fossero binari puri e Dall'altra parte, tutti i numeri negativi che possono arrivare, qual è il numero più negativo che posso avere? In binario, in complemento a 2, il numero più negativo che posso avere è questo. 1 e tutti gli altri 0. No? L'unico coefficiente negativo lo prendo, tutti quelli positivi non li prendo. E quanto vale questo coefficiente? così, meno 2 alla sua potenza, che è n-1 avendo n bit ok? ok prossimo giro complichiamo ancora un pochino di più le cose andando a vedere anche cosa succede a livello dei float e non solamente degli int per oggi vi saluto, ci vediamo mercoledì